avuto quello che vi aspettavate da Elisabetta Gardini e adesso ci avviamo verso una succosa conclusione perché abbiamo ancora un saluto del, della senatrice Alessandra, Maria Alessandra Gallone Comunicazione Territorio Commissione Territorio e Ambiente Forza Italia e poi ci ha mantenendo la sua promessa ha raggiunto Vania Gava sottosegretario dell'Ambiente, che ringrazio perché è Reggio c'è una mattinata d'inferno a quanto ho capito, quindi dopo la senatrice che non abbiamo Vania Gava e il professor last but not least il professor Vincenzo Pepe fare ambiente. Prego. Grazie, grazie grazie a tutti, grazie per l'invito grazie professor Pepe, grazie per la magnifica moderazione a me dispiace molto di non aver potuto partecipare all'inizio di questo convegno interessantissimo perché eravamo impegnati come sa il sottosegretario Gava come, come sa la collega Patti Labate proprio in commissione ambiente per dare il nostro parere eh, sul, sul DEF quindi sul decreto di economia e finanza molto importante su tutta la parte che concerne il l'ambiente. Io non avrei voluto entrare in un merito politico ma purtroppo non posso esimermi dopo l'intervento molto duro eh, dell'amica dell Elisabetta Gardini che ha appena lasciato il nostro, il nostro movimento politico per trasferirsi dall'altra parte perché avrei preferito insomma, che, non, che non si entrasse in un merito così specifico perché anche a me è capitato di cambiare in corso d'opera però non mi sono mai permessa, eh, ho sempre spiegato le mie motivazioni, ho sempre spiegato il perché di un'azione, ma soprattutto quando non è presente la persona interessata, secondo me non è corretto fare un intervento del genere, quindi e, e mi fermo qua. Forza Italia sta combattendo dal primo giorno a livello parlamentare, perché le questioni ambientali non, si, non restino solamente slogan o parole magiche con le quali si pensa per, così, per magia di cambiare le cose, ma per fare sì che il momento della transizione che tutti stiamo vivendo diventi eh, sostenibile per tutti, soprattutto per il mondo dell'impresa. E invece da questo governo il mondo dell'impresa è vissuto come qualcosa di eh, altro da sé, gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori che si occupano di, della produzione o dello smaltimento dei materiali e dei rifiuti vengono percepiti innanzitutto come persone eh, che non vanno bene, come persone che, con le quali avere innanzitutto un rapporto di pregiudizio come persone da controllare e da sanzionare mentre invece noi stiamo cercando di portare avanti il pensiero che lo Stato deve essere amico soprattutto del mondo delle imprese in un momento così particolare e proprio per andare oltre il pensiero unico no? che si diceva sulla questione della plastica nella fattispecie la plastica non è assolutamente un materiale da demonizzare, io vengo da Bergamo, Bergamo è stata anche la sede di residenza di, di Giulio Natta, quindi proprio noi abbiamo scuole intitolate a Giulio Natta e quindi la plastica l'abbiamo vissuta come amica, non come nemica e quello che stiamo portando avanti è proprio il discorso del come deve essere utilizzato al limite questo materiale e come deve essere correttamente poi smaltito e riciclato c'è il problema dell'end waste, c'è il problema, io sono un discorotto, ogni volta che salgo su un palco non faccio altro che parlare di questa cosa, però eh, voglio dire è più di un anno che noi abbiamo impianti bloccati, impianti di riciclo bloccati perché il sistema delle autorizzazioni è bloccato perché l'Europa ha dato una direttiva per la quale le autorizzazioni devono essere emanate a livello centrale e non più a livello regionale o provinciale, perché c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato italiano che ha avallato questa, questa direttiva, quindi ha dato ragione, ma questo succedeva più di un anno fa e nell'emore del passaggio autorizzativo il Ministero non ha ancora emanato i decreti o almeno dei decreti diciamo dei decreti che appunto nell'emore di questo passaggio consentisse l'emanazione delle autorizzazioni e consentisse agli impianti di poter lavorare quindi io vorrei parlare di, di, di sostanza più, di, lo sappiamo quello che c'è da fare punto. siamo in un momento di transizione ma ci vuole tempo, ci vuole accompagnamento ci vogliono risorse stanziate perché sul romanticismo le imprese non vivono perché ci sono in ballo posti di lavoro, tanti posti di lavoro. Infatti oggi saluto la mia collega, la senatrice Toffanin, che è candidata tra l'altro alle Europee nel Nord Est e quindi io insieme noi in Commissione lavoro e in Commissione Ambiente cerchiamo di unire le nostre forze proprio su queste tematiche e quindi io le starò accanto rompendole molto le scatole perché lei su questo tema eh, possa, possa essere il più possibile stiamo studiando tanto perché poi le cose vanno, vanno studiate e stiamo incontrando tanto quindi la, la nostra preoccupazione, il nostro impegno quindi la preoccupazione e che si stia agendo in maniera romantica ma non concreta, che si stia agendo sul sistema sanzionatorio e non sul sistema del sostegno, che non siano dedicate le risorse adeguate alla ricerca, all'innovazione tecnologica perché tutto può essere superato anche semplicemente dando una mano, dando incentivi, non pensando solo alle sanzioni ma dando incentivi e mettendo in condizioni le imprese di poter lavorare nel migliore dei modi. Anche il decreto salvamare, bellissimo, il pescatore può raccogliere dal mare, eccetera. però una formazione non è prevista, un sistema di regole non è previsto, noi cercheremo di dare il nostro contributo da questo punto di vista. Quindi non mi voglio dilungare tanto, voglio soltanto dirvi stiamo lavorando in questo senso io incontrerò il Presidente Tajani, mi confronterò col Presidente Tajani che sicuramente ha fatto uno, voi sapete che quello che poi si va a leggere sui giornali se è decontestualizzato non si comprende nella, nella maniera migliore, comunque siccome io ho la responsabilità del Dipartimento Ambiente a livello nazionale di questo, del mio partito, è ovvio che farò qualsiasi cosa che è nelle mie possibilità per divulgare questo tipo di pensiero, c'è una che non vada sul pensiero unico ma che sia razionale, non semplicemente romantica, perché tutto il sistema funzioni e come si diceva prima si accennava alla questione della Cina e pretenderemo e grideremo con forza che tutto quello che sarà poi, che saranno i nostri rapporti con tutto un mondo che è quello sì che produce disastri, sia sempre basato sulla reciprocità la reciprocità delle regole la reciprocità dei pensieri perché l'Italia è comunque avanti è comunque avanti anche rispetto agli altri paesi europei ma va lasciata lavorare cioè gli imprenditori vanno alleggeriti e quindi anche i produttori della plastica e la comunicazione è giusto, è chiaro, la comunicazione è importantissima io lo racconto sempre, ricordo la mia prima esperienza in Senato nella sedicesima legislatura correva l'anno 2008 eh, tutto cominciava, io presentai un disegno di legge sull'educazione ambientale, presentai un disegno di legge sulle gite a sfondo ambientale dove invitavo le scuole a far raccogliere i rifiuti piuttosto che pulire i sentieri, i ragazzi mi massacrarono, mi dissero mandi sua figlia a pulire i sentieri, mandi sua figlia a pulire le strade, l'ho ripresentato questa volta? Attualissime, e finalmente hanno compreso che c'è questo percorso. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo lavorare tutti insieme non in scontro perché qui ne va del bene del Paese, qui ne va di imprese assolutamente virtuose e quindi noi dobbiamo far passare il messaggio. Eh, che la cura dell'ambiente passa attraverso l'educazione e i sistemi, noi dobbiamo aiutare i comuni, noi dobbiamo creare le piattaforme, io l'altro giorno ero un convegno sui RAE per esempio, no? su tutti, sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il cannibalismo che si fa su questi, su questi prodotti, perché poi alla fine parliamo, ma si agisce di conseguenza. Il fatto che oggi le imprese debbano dimostrare per ricevere le autorizzazioni di essere in linea con la legge Ronchi che è stata la legge meravigliosa che ha cambiato il sistema ma ormai è datata al 98, fa sì che pochissime imprese possano dimostrare di essere, di essere in linea con una legge ormai obsoleta. Quindi prima cerchiamo di Prima cioè, il legislatore ha il dovere di confrontarsi e dopo il confronto creare un sistema di regole che sia il più possibile la sintesi delle esigenze di ognuno. Quindi noi siamo lì per questo. Quindi io lo smetterò, noi lo smetteremo di fermarmi di, di, di lavorare da questo punto di vista, di ascoltare tutti. Stiamo, io sto cercando proprio di capire, di capire col mondo della plastica. Io vengo da una città in cui c'è un'azienda importante che si chiama Montello, che è una delle prime. Nel, nel mondo del riciclo della plastica, io vedo che cosa si fa, quindi eh? sosteniamo, sosteniamo il virtuosismo. Ecco, vi ringrazio. ringraziamo il senatore Gallone per che credo, quello che credo possiate considerare un impegno e adesso diamo la parola al sottosegretario dell'Ambiente, l'onorevole Gava della Lega. Grazie. Buongiorno a tutti, eh, sono io che ringrazio voi e mi scuso eh, perché avrei voluto stare con voi tutta la mattina, ma come ricordava la collega Gallone, sono uno... devo seguire due commissioni oggi con il DEF, stamattina alla Camera e pomeriggio... stamattina al Senato e nel pomeriggio alla Camera e quindi eh, sono, arrivata... sono arrivata solo ora. Io invece ringrazio, ringrazio il professor Pepe, eh, tutti gli ospiti e tutti coloro i quali hanno portato un contributo a una giornata importante come oggi perché il tema è un tema di grande, di grande attualità, è un tema che eh, purtroppo ha preso una piega eh, come ricordavano negli ultimi, inter gli ultimi interventi, una, una piega negativa eh, con il voto che è stato fatto in Parlamento europeo e, e che fortunatamente anche tutti gli europarlamentari della Lega eh, hanno, votato, hanno votato contro, hanno votato contro. Eh, perché eh, è chiaro che la plastica purtroppo sta invadendo i nostri mari è vero eh, però è inutile fare lo spot con il pescetto che ha la plastica in bocca perché il pescetto non deve mangiare né la plastica né il vetro né l'alluminio né le corde cioè il rifiuto va comunque differenziato ma non è che per eh, eliminare un problema si debba eliminare un prodotto. Eh, ci sono eh, no, almeno 9 diciamo, o 10 omicidi stradali al giorno in Italia, ma non per questo andiamo a eliminare le auto, andiamo piuttosto a combattere quella che è la legalità, la circolazione stradale, andiamo a maggiorare le pene, ma non si va a togliere... Dalla circolazione alle auto. Io credo che insomma, dobbiamo trovare un sistema al giorno d'oggi con gli studi e le ricerche che sono state fatte in questi anni. Dobbiamo andare a trovare una soluzione affinché, dobbiamo, affinché possiamo garantire il diritto all'ambiente, il diritto all'economia, il diritto al lavoro. Andare a bloccare industrie come quelle della plastica in Italia vuol dire andare a bloccare un comparto che crea lavoro, un comparto che ha creato economia, che ha eh, creato posti di lavoro in questi anni ma soprattutto che ha investito in questi anni. Un dubbio mi viene del perché questo comparto in Italia debba essere penalizzato e invece vengono agevolati mercati come quello della Francia e della Germania che hanno investito nel tetrapacco, un, un dubbio mi viene, però questo insomma eh, dobbiamo, dobbiamo tenercelo ma dobbiamo anche combattere e sapere che dobbiamo combattere per un'Europa un che tuteli il nostro paese e che non affossi le nostre, le nostre imprese. E arrivo proprio da una conferenza stampa alla Camera dove abbiamo presentato due proposte di legge, due proposte di legge importantissime, uno sul, su, per, per quanto riguarda eh, i rifiuti e quindi per, per l'avvio di nuovi impianti, per la revisione del testo unico che ormai è datato e ha più di 19 anni e quindi è ora di rivederlo perché negli anni, in, in, in, soprattutto in questo compito. Eh, le tecnologie hanno fatto passi da gigante eh, e quindi un disegno di legge importante è un altro per le bonifiche dei siti contaminati. Per creare economia dobbiamo dare la possibilità a chi investe nel nostro Paese, dobbiamo dare la possibilità di procedure snelle, di semplificazione e dobbiamo attrarre gli investimenti qui nel nostro Paese se vogliamo far ripartire l'economia e soprattutto i posti, i posti di lavoro. Quindi tornando eh, al convegno di oggi, ben venga che ci siano delle persone che, che la pensano anche come me, perché da un po' che lo dico, no? ma sembra che come sottosegretario all'ambiente quando uno dice eh, ma le plastiche monouso non possono essere bloccate sembra quella che è contro l'ambiente no, la mia politica è quella di dire accompagniamo le aziende a lavorare e a lavorare bene il mio non deve essere un ministero del no ma deve essere un ministero di accompagnamento con le aziende a lavorare bene ad investire nel nostro territorio e a portare avanti comunque le linee di salvaguardia dell'ambiente soprattutto eh, nell'ambito della plastica dove, abbiamo, dove sono stati fatti passi da gigante, soprattutto nella, nella ricerca in questi anni e, e anche nel, nell'utilizzo in, in ambito sanitario, mi viene da pensare le, le plastiche monose in, in ambito sanitario, non vorrei tornare insomma, ai tempi di mia nonna che metteva a bollire la siringa di vetro, eh, e quindi io credo che ci siano insomma, dei settori ma anche le plastiche monouso e le stoviglie monouso, abbiamo fatto passi da gigante anche per quanto riguarda l'utilizzo ma soprattutto nei paesi emergenti dove non bevono più le acque fangose ma gli arriva la bottiglietta di plastica quindi io credo che non ci sia stato solamente, come posso dire, che non sia stata tutta questa negatività ma anzi abbia portato dei benefici Certo è, e sono d'accordo eh, con chi è intervenuto prima, che dobbiamo fare, ma è doveroso fare, guardate io lo ribadisco, probabilmente sembrerò anche rindondante, ho fatto l'amministratore locale eh, e quindi so che cosa vuol dire amministrare un territorio. Dobbiamo fare ma dobbiamo puntare sull'educazione ambientale, sulla, sul senso civico delle persone perché non solo la plastica ma nessun rifiuto va abbandonato, dobbiamo lavorare affinché il rifiuto anche nel nostro paese diventi una risorsa e non sia un problema e lo chiudiamo solamente con una circolarità che è quella del, eh, del dell'avvio degli impianti per, per la chiusura dell'economia circolare. Dobbiamo fare un'educazione ambientale soprattutto ai ragazzi e, e, e, ai, e ai bambini. Con questo non vuol dire che dobbiamo obbligare i nostri bambini a diventare vegani, ad andare solo con il treno o in bicicletta perché non possono prendere l'aereo, dobbiamo educarli per, per, per farli vivere in un mondo, ma soprattutto di un mondo fatto di convivenza con delle regole dove Possiamo vivere, vivere bene, sfruttare le nuove tecnologie ma soprattutto in un'ottica di tutela ambientale e quindi davvero non voglio portare via molto tempo a voi e io purtroppo devo riscappare, vi chiedo scusa davvero, vi ringrazio ancora, ringrazio la, la dottoressa Maglie per la giornata di oggi, ringrazio tutti i relatori, ringrazio voi per aver partecipato e grazie di nuovo al professor Pepe. Bene, credo che possiamo, che possiamo e dobbiamo ringraziare il Sottosegretario perché, eh, perché ha preso degli impegni precisi a, no, a, a nome della Lega e a nome del, del Governo di cui è Sottosegretario. Vedete che viene fuori in continuazione questo tema dell'educazione e della comunicazione ricordiamocelo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane perché l'una non si fa senza l'altra e viceversa e se c'è un difetto del, del, eh, diciamo, di un'altra di un ecolo, di un ecologia di un altro ambientalismo è proprio quello di essere eh, inferiore alla capacità straordinaria e travolgente di comunicazione dell'altra parte, quella diciamo così totalitaria, quella estremista, quella profondamente ideologica. Non, è, non è che dobbiamo fare l'antigreta la, per carità di Dio, io sono contraria alla strumentalizzazione di una minore ma eh, dobbiamo avere la capacità di rispondere punto per punto laddove riteniamo che l'ideologia sostituisca la ragionevolezza e sostituisca il buon senso e lo sviluppo economico grazie ancora a Vanni Agava e per l'ultimo intervento della giornata la parola al Presidente di Fare Ambiente che ha organizzato questo convegno il Professor Vincenzo Pepe, grazie grazie grazie a tutti ma è un po' emozionante oggi eh, con Confida e con Corepla, non vedo Cioffi, eh, con Luna eh, Gomma. Però io 12 anni fa, quando cara Giovanna, con dei professori universitari parlavamo dell'ambientalismo italiano, che tutti i dell'ambiente, diciamo, ma ci piace l'ambientalismo italiano? Tutti mi dicevano no. Cioè perché non ci piace? Perché è un ambientalismo post-68 ideologico e fondamentalista che fa identificare l'ambiente per il no se voi chiamate gli ambientalisti quelli gli dicono no a tutto e questo non è lo sviluppo sostenibile Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo è prima lo sviluppo e lo sviluppo comporta un rischio che deve essere sostenibile non esiste sviluppo a rischio zero io per venire a cose dalla macchina l'automobile, il rischio, il benzene, tutto, la plastica, no? ma qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Perché l'ambiente è la qualità della vita è benessere, è lo stare bene. E ci siamo inventati fare, perché gli altri invece facevano la contemplazione. No, avevamo visto che c'era uno spazio, anzi noi eravamo professori io sono professore di diritto costituzionale figuratevi, no? Cioè, era, avevamo delle difficoltà organizzative non sapevamo come si va il mio eh, collega di diritto urbanistico dell'università di Firenze disse vai a fare un banchetto davanti nella piazza principale sulla mobilità sostenibile e poi dice, ma che è il banchetto? Cioè, però c'era un'idea forte c'era un pensiero forte che è l'ambientalismo ragionevole, che è l'ambientalismo dello sviluppo sostenibile, cioè saper coniugare il progresso del paese, lo state bene, contro un sociologo dilagante in questo momento che è un certo Latouche, il quale predica la decrescita, io non so se è felice o infelice, forse so sarà infelice. Ma? No? Cioè questo del tornare indietro forse per. No, invece il progresso è andare avanti, è la ricerca. E anche l'economia circolare. L'economia circolare è un altro che l'innovazione. È il riciclo. E noi... Io prima di, mi scuso che sono arrivato in ritardo, ma ho avuto il dibattito a ehm, Rai 2 mattina. Con cui abbiamo deciso che su questo tema della plastica, fare anche eh, Rai Due Post, che è bellissimo incontro. Dove nel mettere anche a confronto chi ha un'idea, non, non ci deve essere in Italia solo un pensiero unico, che è quello non so, politicamente corretto. Io sono contro quel pensiero unico, perché io sono per lo sviluppo ragionevole di questo Paese. Perché il fondamentalismo prima o poi non c'è la causa, qualunque tipo di fondamentalismo. Noi invece riteniamo che questo paese debba avere una forte sensibilità ambientalista. Perché l'ambiente è un valore, è la qualità della vita, lo stare bene. L'ambiente non è una materia, dentro l'ambiente ci sono i trasporti, c'è cioè il mare c'è l'agricoltura, c'è la salute, c'è la finanza, c'è tutto dentro l'ambiente è un valore e il valore è un comportamento che quotidianamente ognuno di noi deve avere rispetto all'ambitus, all'umwelt, all'environnement. c'è tutto ciò che ci circonda e quindi questo atteggiamento parte dall'educazione ambientale e io ringrazio tutti i parlamentari sono contento perché è venuto destra, centro, sinistra con sensibilità anche a diverse ma con un unico obiettivo e mi è piaciuta Vania che poi voglio pure bene anche se abbiamo certe volte qualche cosa che l'educazione ambientale come disciplina obbligatoria nelle scuole poi anche per il manifesto che noi abbiamo fatto per le plastiche educazione ambientale mi sembra una cosa così scontata 12 anni fa io ho tentato di introdurre di fare la legge sull'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole come l'educazione artistica come l'educazione musicale che sono delle cose nobili ma l'educazione ambientale, è il comportamento che noi dobbiamo avere nei confronti di tutto ciò che ci circonda, posto o non posto le norme, che è un grado di civiltà. Io, nei confronti della plastica, cosa devo fare? Devo mettere il bicchiere, utilizzo, metterlo per il riciclo nell'apposito o buttare la mamma a ma qualunque altro tipo di prodotto? E questo poi alla Lavagna aveva ragione, no? Pensate alle sostanze chimiche che noi utilizziamo tutti i giorni e qui non abbiamo educazione e io purtroppo non ci sono riuscito io tanti dico pure la Gallonia, io ricordo quando c'era la Germinia noi eravamo nati da poco con questa bella idea di ambientalismo altro diverso da quello tradizionale ma con l'unico obiettivo quello del benessere cioè dello stare bene, di tutelare l'ambiente ma anche valorizzarlo e promuoverlo purtroppo io non ci sono riuscito perché? Tutti sono d'accordo, ma anche nell'altra legislatura, anche in, cioè in tutte le legislature tutti dicono sì, introduciamo l'educazione ambientale, che bella cosa. Poi il romanticismo è bellissimo, no? Nel, eh, nel, nell'ambientalismo della contemplazione, e il romanticismo è bello. Poi la realtà è un'altra cosa, la ragionevolezza delle scelte, qual è il rischio minore per una buona qualità della vita atteso che sviluppo comporta un rischio e il rischio zero non esiste. E questa è la filosofia, per cui io ho sposato subito la causa di, eh, di, di Confida, vi ho citato anche eh, per passata la cosa in televisione, dice io adesso vado al Senato perché con Confida, con Correpla stiamo discutendo perché plastica fritta. Che significa passi? Perché come il comune è denuclearizzato, vi ricordate? Comune è denuclearizzato, significa che tu vai in quel comune, ah che bello, il sindaco mi disse, un sindaco di mille abitanti mi disse, ah professore noi siamo denuclearizzati, ah che bello, non avete neanche una farmacia, noi ne abbiamo tre, non avete neanche un laboratorio di analisi, noi facciamo pure le tacche, allora scusi, ma tu che denuclearizzato sei? Tu non sei denuclearizzato, tu sei fesso e scemo. E utilizzi l'ambientalismo come organizzazione del consenso, che non porta neanche grandi numeri, perché l'ambientalismo italiano non riesce neanche a tradursi in forza politica se non dello 0, qualche cosa di un preciso telefonico. Questo diversamente da altri paesi dove l'ambientalismo è moderno dove l'ambientalismo raggiunge anche consenso forte ma forse in Italia, ma nessun paese c'è bisogno di partiti politici che fanno solo ambientalisti, perché se l'ambiente è un valore deve essere al primo posto nella gerarchia di ogni raggruppamento politico perché lo stare bene e lo stare bene è l'immaterialità anche che è l'armonia con il resto del nostro ambiente in questo momento, vedete, qua di naturale forse siamo solo noi non c'è neanche una pianta Nessuno ha portato neanche la Brambilla mi spiace per ha portato i cani che lei ama follemente. E gli animalisti sono pericolosi. Cioè, dice uno che ha 1300 guardie zofili, 1300 guardie zofile, che sono polizie giudiziarie, polizie amministrativa. Gli animalisti noi li teniamo fuori, dico bene comandante. Li teniamo fuori perché sono pericolosi. Pericolosi per se stessi, ma soprattutto per la comunità. Noi siamo per un ambientalismo ragionevole, E per cui io sono d'accordo che sicuramente io non voglio morire in un mondo di plastica sicuramente io voglio essere ragionevole ma demonizzare la tecnologia a priori questo non è ambientalismo ragionevole questo è essere contro lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare che non è il buonismo è la ricerca che non è il buonismo, lo sviluppo sostenibile è un concetto complesso, anche difficoltoso non è la formula magica perché già facciamo sviluppo abbiamo risolto tutti quanti i problemi e su questa direttiva noi l'abbiamo anche assieme devo dire, alle organizzazioni eh, degli imprenditori che vogliono lo sviluppo del paese, noi dobbiamo guidarli noi dobbiamo aiutarli nella crescita e abbiamo fatto, analizzato la direttiva, abbiamo chiesto innanzitutto che non finisce qua stamattina Sarei coinvolta, e dico anche la che è bravissima, devo dire, non finisce qua, perché questo tipo di sentimento, di sensibilità, di ambientalismo, altro, quello ragionivo, quello di Patrick Moore, americano europeo, noi dobbiamo diffondere nel nostro paese, dicendo che non c'è solo un tipo di ambientalismo è tanto simpatica come Tricine Greta, è sbattato un ruolo importante cioè ha portato avanti il sentimento dell'ambiente, poi come si declina questo valore che è ambiente, ha sensibilità diverse è giusto che sia così e io quando, 12 anni fa mi sfumavo c'era cioè una trasmissione ad Ambiente Italia Vera, che mi sfumò perché io dicevo che forse la TAV aiutava allo sviluppo sostenibile del paese che era meglio andare su rotaia e non su gomma e mi disse che io non ero una ambientalista poi sono un altro, guarda io sono presidente di dell'associazione ambientalista dell riconosciuta da me, ma sono da 25 anni professore di politica e di diritto dell'ambiente di qualche cosa ogni tanto la capisco no? sono altri libri che ho scritto che sono stati pure tradotti forse qualche cosa capisco e lei non ha il diritto di sfumarmi solo perché io non mi uniforma ad un pensiero dominante, ad un pensiero politicamente corretto. Io voglio essere politicamente scorretto quando ritengo che ho, che ho, che ho una ragione da portare avanti. E poi i cittadini scelgono nel pluralismo delle idee, nel pluralismo. oggi è cambiata la sensibilità, lo dico anche a voi industriali. Oggi comincia a farsi. Vedete, oggi sono venuti tutti i gruppi parlamentari, rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, già questo è un segnale, in altri tempi forse non sarebbero manco venuti, no? non sarebbero venuti perché significava forse, e io ringrazio anche Patti, che, con... che è una ricercatrice, che è molto sensibile a questi, proprio con cui quotidianamente mi confronto sull'innovazione, che è lo sviluppo del Paese. Noi che cosa vogliamo, per cui dico a ah, confida, non finisce qua, vogliamo le audizioni nelle commissioni noi chiederemo a tutte le commissioni già in verità, a molti amici parlamentari di andare a rappresentare un altro pezzo del cielo quello che dice che bisogna con ragionevolezza utilizzare eh, la, la tecnologia nuova che non va demonizzata perché se le aspettative di vita oggi no, sono sopra i 90 anni grazie anche alla tecnologia tu vai in ospedale e ti curano con la tecnologia, 50 anni fa, 100 anni fa mica c'era aspettative di 90 anni c'è pure qualche amico nostro che pensa di vivere 100 anni amico suo più che altro però io dico che grazie alla tecnologia che produce un rifiuto e quel rifiuto ovviamente con modo responsabile va messo in un posto ad esempio eh, scusa se io sto divagando poi dopo leggerò il manifesto che abbiamo fatto assieme quel rifiuto ad esempio radioattivo degli ospedali mi dite dove va, io sono stato all'ISPRA, sono stato presidente del comitato scientifico dell'ISPRA e quando io chiedevo scusate ma i rifiuti radioattivi degli ospedali, chi vuole vuole, si salvano le vite umane con quel rifiuto, dove va? Ci sono 107 siti segreti in Italia e quando io dico siti ma non è meglio sapere dove che non la segretezza. E' ragionevolezza e responsabilità questa. Per cui io voglio continuare a fare questo tipo di battaglie per affermare sempre più un'ecologia, un ambientalismo in Italia che sia quello del buonsenso, quello che poi devo dire che anche Matteo Salvini l'altro giorno mi ha detto, ah ma quello è del buon senso, io sposo completamente questa filosofia di fare ambiente, eh, ma 12 anni fa sapessi, ho detto caro Matteo, come era difficile quando io entravo in un convegno e deciso di fare ambiente. di mi cacciavano e poi che dicevo? Dicevo delle cose banali per cui io mi sorprendevo anche ma come? Io dico che bisogna essere di buon senso senza sì o no a priori ma essere ragionevoli nel dire io non posso dire che domani mattina devono chiudere tutte le industrie che fanno plastica perché come è bello il mono, è bello uh, il bicchiere di io fatto delle cose belle, mi ha detto delle cose che anche io eh, sapevo quindi noi quello che chiediamo ai parlamentari che vi sia audizione in tutte le commissioni che il ricepimento sia un ricepimento parlamentare e quindi anche con un'ampia discussione e il potenziamento della raccolta differenziata e ciclo nell'ottica dell'economia circolare io devo dire che lui poi mi ha messo in crisi quando mi ha detto ma lei è in ospedale ah, va in ospedale, beve nel bicchiere di vetro o nel bicchiere di plastica con l'apposito contenitore dove va buttato e poi va allo riciclo, lei deve scegliere tra una cosa e l'altra. Per motivi igienico-sanitari, lei che cosa sceglie? E questo dicevo pure alla mia amica Patti. Io bevo nel bicchiere di plastica. Per motivi igienico-sanitari e perché la qualità della vita, perché se ambi bene la qualità della vita è anche questo tipo di scelta. quindi non posso demonizzare a priori demonizzare a priori è sempre sbagliato, demonizzare a priori la tecnologia significa che io per venire qua da Sacca Salupra qua ho preso il taxi, io devo prendere il cavallo. Era tanto romantico, no? era tanto romantico il cavallo, ma il cavallo non c'era, e ci ho impiegato 20 minuti e va migliorata la qualità della vita. Poi più impianti e tecnologie per il riciclo. Più impianti e tecnologie per il, sempre l'educazione ambientale, vedete, perché poi qualcuno ha detto una cosa molto bella, ha detto ma scusi, parliamo della plastica che noi non dobbiamo buttare, dobbiamo mettere a riciclo nel mare, ma noi nel mare buttiamo tante altre cose. È la sensibilità, è il grado di civiltà. Non voglio parlare della Campania in questo momento, che manca un impianto di compostaggio. E che porta in questo momento, questo se lo dico anche al ministro, qui poi lo voglio pure bene perché lui è campano. Sono 25 anni che c'è un'emergenza di rifiuti in Campania, forse pure di più. Io ricordo che all'epoca iniziavo a fare politica di diritto ambientale all'università e sono 25 anni di emergenza. E i rifiuti sapete dove vanno in questo momento? Vanno ad Amsterdam, che è un atto di inciviltà. C'è un principio comunitario del diritto ambientale, chi inquina paga. E sapete che significa? Non significa che io devo pagare la sanzione, no, devo accollarmi il rischio di un impianto per pagare il benessere del mio consumismo. Perché quel principio, i principi comunitari del diritto ambientale sono la prevenzione, bisogna fare molta prevenzione, precauzione, riduzione della forza, chi inquina paga, ma chi inquina paga non significa solo che io devo pagare la sanzione, devo pagare anche in termini di rischio ambientale se io voglio quel tipo di benessere, se è la società ma la modernità e lo sviluppo del paese, quindi più impianti. E chi dice che non vuole fare nessun tipo di impianti vuole il male di questo paese perché portarli all'estero significa non solo i costi, ma atto di inciviltà: meccanismi premiali per l'uso delle materie prime e seconde. È un credito di imposta per i prodotti contenenti plastica riciclata, questo dico parlamentari, questa è una bellissima iniziativa che si che può fare, e poi campagne, campagne, campagne, campagne, campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla raccolta, di, sulla raccolta differenziata, non basta mai sensibilizzare le persone, quindi tante campagne e poi queste ordinanze di plastiche free vado alle conclusioni ma hai fatto così il romanticismo Guarda, è così bello io faccio il sindaco no? adesso anche i consorzi ho visto fanno plastiche free ma plastiche free significa totalmente annullare la plastica eliminare la plastica in una comunità ma secondo voi è possibile no allora il romanticismo che noi dobbiamo dire dobbiamo fare campagne di educazione per il riuso per il riciclo per l'utilizzo sostenibile e razionale, per l'innovazione, per la ricerca, mi dispiace che il Versagio se n'è andato, mi aveva querelato, dovevo pagare, poi ho detto che lo dicevo, 24 milioni di euro, quando mi è arrivata la citazione in giudizio, eh, per 24 milioni di euro, io la notte non ho dormito, ma non 24, cioè per 24, per la citazione che io avevo avuto da Novamont, perché non sapevo quando erano 24 milioni di euro. <ride> non capivo, 24 milioni di euro, ma quindi allora cercavo di tradurmire, capacità di acquisto di Ma io non ce l'ho, no, il problema non si pone. E perché noi già negli anni passati avevamo Fatto questo tipo di ragionamento, no? che sicuramente noi siamo molto attenti all'innovazione, siamo molto attenti al biodegradabile compostabile, siamo molto attenti, però poi scientificamente dobbiamo valutare se ne vale la pena, fino a che punto ne vale la pena. Questo è una, ma quando io dicevo questa cosa avevo le altre associazioni ambientaliste che pure mi hanno correlato diverse volte mi hanno, eh, però adesso mi sono talmente abituato che quando mi arrivano queste cose, mentre prima io stavo male adesso non ci sto male, perché dico la ah, faccio bene perché dico vado a, cioè, a toccare forse sensibilità consolidate e vado a dire che forse non sono giuste, quindi le ordinanze di plastica forse fate bene voi a dire ma sono nulle No? perché quando vanno contro la direttiva per vanno a vietare cose che la direttiva non vieta il bicchiere di plastica forse sicuramente significa smuovere, eh, smuovere, qualche, smuovere qualche cosa quindi chiudo dicendo io sono soddisfatto di tanti parlamentari ma anche l'associazione però dobbiamo continuare la battaglia è molto complessa perché significa scrostare concezioni ideologiche forti fortissime in materia di politica ambientale, però noi ci siamo, noi siamo contenti di essere qua e di fare. Per questo ci chiamiamo fare ambiente, fada, homo, fada, fortune sue, noi siamo artifici del nostro futuro. Tant'è che nel mio ultimo libro pubblicato con l'amico Cairo, io pensare al futuro, pensare al futuro e pensare allo sviluppo sostenibile del paese. E vedete, io sono sempre contrario a chi dice, ah lo sviluppo, com'è bello gli uccellini nel mare, nelle montagne, sono là da vedere quel mondo bucolico, no? che è bello. Però lo sviluppo è un'altra cosa e la sostenibilità non è buonismo, è accettazione del rischio. Il rischio che è dello sviluppo. Il rischio zero non esiste, io vorrei tanto, rifiuto zero. A casa mia non ci riesco, pure mia moglie gli ha dato delle regole precise. Nonostante le regole precise, noi rifiuto zero. E che confine fa l'altra frazione? Quella di cui non siamo stati così bravi, educati a separare tutto e far sì che dove va? Io non vorrei che andasse all'estero, no? vorrei che forse per la frazione che deve essere sempre minore, io sono d'accordo, possa andare per produrre energia in impianti che quelli si siano controllabili e non invece le discariche, che sono il male peggiore per, per l'ambiente. Io vi ringrazio e continuiamo con voi continuiamo a fare l'ambiente grazie bene abbiamo concluso in bellezza voi sapete che si dice sempre alla fine di un convegno facciamo in modo che non sia stato inutile questo convegno che vengano fuori cose e non è detto che accada ma sta solo a voi a noi io vi ringrazio vi auguro una buona giornata e anche una buona pasqua grazie